MTC Parrucchieri, grazie al QR Code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno mondo. Come state? Benissimo, pure io, fantastico. Oggi ho cambiato la disposizione del, del monitor eh, perché prima ce l'avevo dietro la telecamera. Adesso l'ho spostato leggermente a sinistra e quindi quando parlerò con voi e dovrò guardare qualcosa sul mondo non ci fate caso bene, oggi io volevo parlare di capelli di capelli estesi vi piacerebbe di avere una capigliatura belli e folti? avete i capelli corti e rovinati? volete cambiare la vostra immagine? bene siete arrivati al punto giusto. Ora vi faccio vedere che cosa si può realizzare con l'estension. Andremo a vedere quattro tipologie di estension del momento. Allora andiamo a vedere, eccola qua. La prima è un'estensione classica di una cliente che ha un taglio paro, ho detto anche carree, leggermente alleggerito sulle punte, però appoggiano sulle spalle della cliente. Quindi abbiamo optato eh, per un colore 8A un 7 della cartella colori eh, tradizionale. I colori dei capelli hanno delle denominazioni differenti in base alla provenienza. Qui a Maria abbiamo proposto 100 ciocche e un lavoro in due ore è stato realizzato. Importante, abbiamo montato quattro inserti eh, con queste 100 ciocche, che sono quattro righe che prendono tutta la testa, come faccio io con i miei ditini, e guardate un po' che risultato risultato, poi eh, questi qua sono stati dei capelli leggermente mossi naturali, una volta montati e abbiamo realizzato una piega naturale, non con il phon, ma con la personalità del capello e l'abbiamo tirato fuori. Fantastico, molto bello. Allora, la cambio nuovamente eccola qua questa è madilde madilde ha un problema di quantità di capelli ce l'ha i capelli però sono tanti e fini anche questa sono con 100 ciocche con la differenza che l'ondulazione quella della ciocca non era adeguata al risultato quindi abbiamo realizzato sui capelli leggermente mossi prendiamo un rapporto da 1 a 10, prendiamo 3, 4, abbiamo portato a 6, 7 il tipo di riccio e poi l'abbiamo montato. Qui molta attenzione, ci vuole eh, sempre molta attenzione a gestire un capello riccio perché il capello riccio è elastico e potrebbe creare dei problemi. Però una volta che uno decide un progetto di questo genere ti darò tutte le informazioni adeguate per gestire la tua estensione. Ricordo il canale YouTube, mettete eh, mi piace, attivate la eh, campanella che eh, quando pubblicherò un video, moda, tendenza e creatività, sarete aggiornati con le ultime. Oggi stiamo parlando di Esteshow quattro lavori da un'estensione classica a un infoltimento di capelli andiamo a vedere qui è un lavoro molto particolare eh, se voi notate eh, ha un capello corto un caschetto abbastanza lungo quindi eh, il volume dei capelli dall'attaccatura fino all'esterno Stiamo parlando dai 7 agli 8 centimetri, quindi per creare un'estensione perfetta che si sposa madre e figlia bene, stiamo parlando di 150-180 ciocche, è un lavoro che noi garantiamo 100 giorni, ma gestito adeguatamente può arrivare anche a 5 mesi. E in questo momento avrai i capelli lunghi, senza aspettare eh, vari anni, in due ore posso realizzarti questo tipo di lavoro. Prima andiamo a vedere, eccola qua, io l'adoro, è un parziale di estension che eh, per tutte quelle persone o per tutti quegli stili dove non si può raggiungere eh, la misura aspettando che crescano noi possiamo realizzare dei carré fantastici su quelle persone che hanno pochi capelli qui di fronte che sono o due o tre inserti che ti danno l'opportunità di riempire e creare stile in questo caso qua abbiamo realizzato proprio una cosa destiva tipo Pulcino sulla parte alta e lisci sulle parti laterali per avere un look estivo allora ritornando a noi oggi abbiamo visto quattro tipologie di allungamento di eh, capelli eh, un capello cento sciocche classico un allungamento in foltimento con cento eh, sciocche anche la seconda con un volume differente, poi siamo arrivati a un'estensione un po' più particolare, un taglio a bob, abbiamo allungati i capelli, noi abbiamo eh, dalla cute all'esterno dai 7 ai 8 cm e dobbiamo montare ciò che è tante, quindi dalle 150 alle 180 per eh, sposare, madre e figlia insieme e avere un risultato meraviglioso e per ultimo eh, quella eh, integrazione laterali che va moltissimo nei parrucchieri quante volte succede che hai voglia di un taglio però non lo puoi realizzare perché devi aspettare che crescano no adesso è possibile è solamente con una consulenza, una consulenza gratuita. E quindi vi aspetto in via di Tor Vergata 39A. Troverete i miei numeri nella descrizione per avere un appuntamento e una consulenza gratuita per la tua estensione estiva. Quindi vi ringrazio, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima puntata.